L'altro giorno Marco, un ragazzo col quale stavo lavorando, dopo un mese e mezzo di ricerche ha finalmente fatto un colloquio con esito direttamente di successo, nel senso che alla fine del colloquio gli hanno subito chiesto se voleva in effetti prendere parte all'azienda, quindi firmare un contratto, iniziare con un periodo di sei mesi e poi eh, probabilmente di estenderlo. Marco da un lato era molto contento perché Dopo un mese e mezzo di ricerche, avere finalmente un colloquio con esito positivo è una bella soddisfazione, anche, insomma ti fa, ti fa anche capire che non sei proprio l'ultimo dei somari e c'è spazio anche per te nel mondo del lavoro. Dall'altro lato però, durante la sessione era molto perplesso perché aveva avuto l'impressione durante il colloquio che quel posto, quella mansione non fosse esattamente quello che stava cercando, non fosse in linea con quello che voleva nella sua evoluzione professionale. E quindi mi chiedeva come poteva fare, come poteva scegliere per essere sicuro eh, di fare la scelta giusta e magari di non giocarsi altre possibilità perché comunque era anche in attesa di altri due o tre eh, riscontri per altri colloqui che aveva fatto per cui uno era anche molto in linea con quello che stava cercando e quindi era di fronte a questo dubbio. Il tema di questo video è proprio quello, è come si fa a scegliere davanti a diverse possibilità quando non hai la certezza e quando non puoi fare un periodo di prova e poi dire vabbè non mi è piaciuto e basta, cioè non si tratta di scegliere ma prendo il gelato alla vaniglia o lo prendo al lampone, vabbè lo prendo al lampone se poi non mi piace domani lo prenderò alla vaniglia, qui si tratta di scelte dove magari devi lasciare il tuo posto di lavoro corrente per andare da un altro o lasciarlo per aprire una partita IVA oppure lasciare la partita IVA per farti assumere in un posto, sono tutte scelte molto complesse e dalle quali ci sono dei rischi ovviamente che quindi creano dei dubbi, dei conflitti e ti lasciano la sensazione di non saper cosa scegliere. La sensazione è proprio quella di dire qualunque cosa io scelga forse vado a perdere qualcos'altro e quindi alla fine ti trovi un pochino in panne. Ecco, come si fa a scegliere in questo caso? Te lo dico subito, lasciami prima introdurre un secondo chi sono. Io sono Emanuele Fortunati, sono lideatore del percorso da professione a missione che aiuta tutte quelle persone che sentono di non esprimere se stesse a pieno col proprio lavoro e che non hanno chiaro che direzione prendere a rimettere i propri valori al centro della propria vita, i propri valori al centro della propria professione, il proprio modo di essere, le proprie doti umane e da lì costruire una professione che è una missione da vivere in modo sereno, appagante, una missione anche utile e che può dare anche un bel contributo per cambiare un po' le cose, non tanto nel senso che per forza fai qualcosa di umanitario, ma nel, fatto, ma nel momento in cui tu ti allinei a quello che realmente desideri, puoi vivere con, con libertà e con autenticità, eh, vivi in uno spazio, per così dire, una frequenza dove comunque sei contento, sei felice, a casa quindi le cose vanno bene, anche in famiglia, il tuo effetto in aziende, sui colleghi è tutto un altro, quindi in quel senso dai anche un contributo al mondo. Ma torniamo al problema principale, che era il problema di Marco e che mi ricorda tantissimo un problema che ho vissuto e oggi mi sono vestito da allenatore di calcio proprio perché eh, la domanda di Marco mi ha ricordato un periodo della mia vita in cui io dividevo il mio tempo tra l'allenare una delle squadre di calcio allenare a calcio che era la mia passione e fare il programmatore che odiavo ma che era un buon mezzo per darmi sostentamento in quel particolare momento circa nove anni fa stavo lavorando per una startup che stava avendo un buonissimo successo, ero un freelancer, quindi eh, ero un consulente, non avevo nessun tipo diciamo, di obbligo di contratto a tempo indeterminato, però ero altamente pagato, che tra l'altro è una sorpresa per una startup, ero altamente tenuto in considerazione perché avevo praticamente costruito tutto il prototipo che aveva permesso loro di trovare dei fondi, degli investitori e dall'altra parte... Eh, allenavo diverse squadre di calcio, però a titolo gratuito, perché stavo facendo degli studi, servivano certe certificazioni, dovevo farmi un pochino le osse, quindi quella era la situazione. Sono anche a un certo punto, faccio un colloquio con l'Università di Westminster e decidono di affidarmi la prima squadra di calcio. Questo era un lavoro pagato, era un lavoro per un'università prestigiosa, era un lavoro part-time che per me sapevo che aveva l'aria della realizzazione di un sogno, perché sapevo che se mi giocavo bene le mie carte avrei iniziato a fare una carriera, perché comunque quello era un curriculum importante, era la prima reale occasione in campo professionistico, anche se di basso livello, ma per me era veramente la luna, e quindi eh, feci questo, questo colloquio, feci questa prova, mi, mi chiamarono mi dissero eh, abbiamo scelto te come primo allenatore, eh, puoi iniziare tipo domani, io gli dici, no, Guarda, no domani no, devo discutere un attimo qualcosa dove sto lavorando, ma ci sono, da lunedì, va bene, va bene, va bene, tutti contenti, tutti felici, Cosa faccio? Perché ovviamente Londra è una città costosa, è una città dove eh, un part time non basta. Però questo per me era troppo un sogno quindi mi dissi, ho, ho due opzioni comunque. Uno è quello di chiedere un part time anche dove sto lavorando, anche forte del fatto che ragazzi io ho costruito il prototipo, grazie a me hanno avuto gli investitori, è tutto, sono schillato, sono veloce, se anche lavoro metà del tempo, metà abbondante del tempo, comunque porto i miei contributi e in più li sollevo anche da un po' di spese che hanno per me sarebbe andato bene malissimo che vada, se non accettano mi ero detto sai cosa faccio, lavorerò come barista lavoro nei pub giorno e notte per me era troppo importante come, eh, come carriera quella dell'allenatore di calcio per non considerare neanche di andare a fare il lavapiatti se, se poteva aiutarmi a andare là e quindi la mattina dopo vado chiedo appuntamento con il titolare, l'amministratore delegato comunque era una start-up, eravamo in 6, quindi <ride> ce l'avevo sempre lì gli racconto questa cosa, io sono sempre stato molto trasparente e gli faccio la mia proposta di part time. E lui mi guarda e fa una mossa che io non avevo previsto e che mi ha completamente spiazzato e che è stato l'inizio della fine perché avessi saputo come sarebbero andate le cose eh, non avrei mai fatto la scelta che ho fatto perché sono andato poi in depressione ed è stato uno dei periodi più bui e brutti della mia vita. Perché? Perché quello che lui mi propose non accettò il part time ma fece una controproposta. Mi chiese di diventare parte dell'azienda titolo proprio eh, con, con l'indeterminato, con uno stipendio che era veramente da capogiro, con un sacco di benefit, con, le, con una percentuale delle quote aziendali. Cioè un'offerta che anche il suo business partner che era lì con noi, lo guardò con aria proprio per dire: ma, ma sei impazzito? Io in quel momento lì ho vacillato. Ho vacillato perché non avevo ancora una famiglia, ma avevo idea di costruire una famiglia. L'idea, La startup stava comunque decollando, c'erano nuovi investitori pronti a investire, quindi ho pensato, sai cosa faccio? Mi sistemo con i soldi, perché qua facciamo un exit come startup, io con la quota che mi danno delle, delle quote aziendali avrei, avrei ricevuto qualcosa come 120.000 euro, per cui ho detto poi con 120.000 euro io comunque minimo, comunque mi garantisco un annetto tranquillo per il quale poi posso mettermi davvero a lavorare come allenatore. Potevo comunque continuare con le squadrette a farmi le ossa e quindi ho vacillato per tutte queste ragioni ho accettato. Chiamai l'università e non se ne fa niente e da lì a poco le cose iniziano a andare veramente male. Non tanto perché cambiò il lavoro, quanto perché cambiò la mia attitudine. Perché al momento in cui io dissi di no all'università ho, ho avuto la sensazione di dire no a una parte di me stesso importante. È come se avessi rinnegato un mio bisogno importante, un mio sogno. E lì ho iniziato a sentirmi in colpa verso me stesso, ho iniziato a sentirmi claustrofobico proprio al lavoro come in prigione, ho iniziato a stare male prima mentalmente, poi fisicamente, ho iniziato ad avere attacchi di ansia, attacchi di panico, ragione per cui a un certo punto ho tenuto duro per un anno, per riuscire ad avere almeno qualche quota di quelle aziendali che mi dovevano dare, che erano previste nel contratto, poi mi, mi licenziai sull'orlo proprio della depressione. Eh, le quote aziendali sono riuscito ad averle, ma non si sono rivelate un buon affare e, e nel periodo di depressione tutti i soldi che avevo messo da parte li ho consumati perché non potevo fisicamente alzarmi dal letto. Questo perché questa scelta che ho fatto, eh, in un momento di non debolezza, ma in un momento in cui ho soppesato le cose in modo razionale, mi ha fregato. Ricordandomi questa cosa e sapendo quello che so ora di me, delle dinamiche umane, delle dinamiche interiori, delle pressioni, di come scegliere, ritorniamo a Marco e al fatto che anche lui doveva scegliere. E questo è un esercizio anche per te, se ti trovi di fronte a delle scelte che non sai come, come fare, perché eh, hai un po' la sensazione che qualunque scelta fai comunque non ti dà garanzie. E da un lato vorresti rischiartela, dall'altro magari non ce la fai. Ecco, senza che tu faccia una scelta avventata, che tu faccia una scelta che poi ti porti alla depressione, ti do lo stesso suggerimento che ho dato a Marco. Una scelta è molto facile da fare se tu hai chiara qual è la tua direzione. Che non vuol dire aver chiaro, per esempio, qual è la tua passione. Io avevo chiaro che ero appassionato di calcio, però non era chiara la mia direzione, ovvero il mio perché profondo. Perché io ero così appassionato di calcio? Se andassi a riguardare ora, con gli occhi che ho adesso, con l'esperienza di vita che ho ora, con il lavoro che faccio ora, in realtà per me il calcio, a parte la grande passione per lo sport che avevo, la grande passione per allenare che avevo, la grande passione per fare strategie che avevo, queste erano le cose che mi appassionavano. Il movente, la cosa più potente, il mio perché, era in realtà duale. Da un lato non ero riuscito io a diventare un calciatore professionista e quindi volevo in qualche modo riparare come allenatore. E questo forse non è un perché eh, che funziona molto, perché comunque parte da una mancanza, non è un perché che realmente poi ti sa ispirare, però poteva anche starci. Il secondo perché più importante era quello di riuscire a valorizzare le persone attraverso uno sport, perché tutti, soprattutto le persone che fanno uno sport a livello amatoriale o semiprofessionistico all'inizio della professione, sono persone che hanno un talento magari enorme e, e se lo si riesce a valorizzare allora possono avere una, una grandissima carriera ma non solo valorizzare il talento tecnico per me un, un allenatore è una persona che sa valorizzare il tuo talento umano che guarda caso poi quello che faccio ora nel percorso da professione a missione non è cambiato niente solo che allora non avendo chiaro il mio perché la scelta che ho fatto è stata soldi e sicurezza e posporre il mio sogno oppure lanciarmi eh, a a piedi uniti nel vuoto su questo sogno e sperare che le cose vadano bene ed è ovvio che davanti a una scelta dove c'è tanta sicurezza, soldi in ballo, buone prospettive e una scelta completamente eh, senza sicurezza e fatta proprio di cuore è ovvio che la maggioranza delle persone poi scelgono con la testa ma è anche normale. Quindi qual è il suggerimento che ti do e come puoi fare anche tu se in questo momento della tua vita ti trovi di fronte a delle scelte professionali ma anche non professionali, però professionali funziona bene questo metodo, ti trovi di fronte a delle scelte, ad esempio hai fatto diversi colloqui, e ti chiedono due colloqui, cioè ti chiedono due aziende eh, di prendere parte al loro progetto, come fai a scegliere una piuttosto che l'altra? Questo è successo anche a me, o ti trovi ad avere un lavoro fisso e vuoi lasciare per un'impresa un tua, un progetto tuo, o aprire la partita IVA o così via, o il contrario come a me, hai la partita IVA e ti chiedono di firmare un indeterminato, come fai a scegliere? Come ti ho detto, la cosa importante è, se sai il tuo perché, la tua ragione profonda per il quale scegliere una certa direzione, allora non hai assolutamente nessun dubbio. In questo momento della mia vita, se mi chiedessero di fare il programmatore, direi di no, perché non mi piace ma non rispecchia soprattutto la mia direzione. Mi hanno chiesto ultimamente di fare tantissime cose, ma ho detto praticamente di no a tutte, anche se sono legate al mio lavoro attuale, perché non rispecchiano il vero perché della mia direzione, che è quello di aiutare le persone a uscire dai canoni della società, dai canoni normali del mondo del lavoro, e vivere il proprio lavoro con autenticità, serenamente, per sentirsi appagate, per poter esprimere tutte se stesse. Ecco, se qualcosa non va in quella direzione, che è il mio perché profondo, dico di no, anche se l'offerta può essere super allettante, economicamente, una bella esperienza, con persone che mi piacciono, però dico di no. Allora, come fai a scegliere? Devi sapere qual è la tua direzione, che non è cosa ti piace, ma è sapere cosa ti smuove dentro davvero. Se sai quello, l'esercizio è finito qua. Nel senso che ti chiedi questa proposta che mi hanno fatto, questo colloquio dove mi hanno chiesto di eh, iniziare a lavorare in questa azienda. Rispecchia il mio perché. Se non sai il tuo perché, Arrivarci serve un percorso ed è per quello che comunque si fanno percorsi di questo tipo, com come da professione a missione. Però se non lo sai, ci sono alcune cose che comunque puoi sfruttare facilissime per capire se una scelta è buona per te oppure no. Primo, i tuoi valori. Questo progetto, questo posto di lavoro, questa azienda, questa qualsiasi cosa, è in linea con i miei valori e mi permette di esprimerli pienamente io con valori intendo principi guida, non intendo l'onestà, la famiglia, intendo valori profondi. Un tuo valore profondo potrebbe essere l'entusiasmo, potrebbe essere l'autenticità, potrebbe essere la sensibilità, potrebbe essere la creatività. Ecco, se un tuo valore importante è la creatività e il posto di lavoro non ti permette di essere creativo, hai già la tua risposta. Al contrario, hai comunque la tua risposta. Quindi conoscere i tuoi valori molto bene è abbastanza facile, perché... Basta che te lo chiedi quali sono quelle cose importanti per me, cosa sono i miei principi guida, la libertà, l'indipendenza, l'autenticità. Ecco, se li conosci e vai a fondo di essi, hai dei diciamo dei parametri per fare una scelta oppure no. Questo è il primo. Il secondo, ragazzi, è il cuore. Nel senso che, parliamoci chiaro, ragazzi, quando noi non sappiamo cosa scegliere, quando abbiamo un dubbio, che quindi ci porta un conflitto, ci porta tensione, iniziamo ad arrovellarci in testa, è semplicemente per un motivo che la testa ti dice una cosa e il cuore te ne dice un'altra. Quindi vuol dire che tu razionalmente sai una cosa essere giusta, io razionalmente sapevo che firmare quel contratto, prendere quei soldi, prendere le quote aziendali, fare carriera lì, poi farmi dare i soldi quando c'era stato l'exit dell'azienda con gli investitori, era razionalmente la scelta migliore. Eppure, io mi ricordo che non riuscivo a scegliere, ho passato la notte sveglio, perché dentro di me una vocina mi diceva, stai sbagliando, fai l'allenatore, sba stai sbagliando, fai l'allenatore. Quindi ragazzi, se una scelta ti dà, vi dà conflitto, bisogna fermarsi e chiedersi, ok, cosa mi dice la mente? E lì si può anche fare tutti i pro e i contro in modo razionale. Poi li metti da parte e dici, cosa mi sta dicendo il cuore? Cioè, perché c'è una parte di me che non è sicura di questa scelta? O c'è una parte di me che è sicura di questa scelta nonostante il resto? Ecco, se noi impariamo ad ascoltare questa vocina, la vocina che puoi chiamare del cuore, dell'intuizione, della tua essenza, dell'anima, chiamalo come ti pare, ma non cambia, la voce del cuore... Lì ci sono tantissime risposte. Molto spesso vanno in controtendenza di quello che vuole la mente. Però per mia esperienza, quando si ascolta la mente, si fa un grande successo e poi si cade molto in fretta. Si va in depressione, ci si sente imprigionato il proprio lavoro e non si, fa, non si sente più proprio neanche l'aria per respirare. Quando si ascolta il cuore, non è che va sempre bene, però se non altro... La soddisfazione e la leggerezza di dire ho scelto quello che io volevo e nel bene e nel male sono contento che almeno ho seguito quello che io volevo. Se ti va bene alla grande, se ti va male hai zero rimpianti e hai comunque una pace estrema con te stesso te stessa, che è la cosa migliore. L'ultimo parametro, abbiamo detto quindi: il primo, primo punto per scegliere è, sono i valori. Il secondo, il cuore, il terzo sono Qual è la tua visione delle cose? Cioè, qual è la tua visione professionale? Che, che contributo vorresti dare tu professionalmente? Perché se sai quello, che è abbastanza facile da sapere, da scovare, sai anche se un certo lavoro, una, cer una certa professione, un certo ufficio, una certa proposta va in quella direzione oppure no. Quando, eh, dopo tutto quel periodo di depressione tutto, ricominciai a programmare eh, e a un certo punto mi si... Eh, feci due colloqui ed entrambi i colloqui ebbero esito positivo ed entrambi mi fecero una proposta. Uno economicamente un po' migliore, una che economicamente era un po' peggiore, però invece di essere programmatore senior, quindi di alto livello, mi permetteva di, far, di dividere il mio tempo a metà tra programmatore e metà team leader. Ora, nella mia visione delle cose, io voglio guidare le persone, è sempre stato così. Quindi quando... Sapendo quello, quando mi hanno fatto questa proposta, è stato facilissimo dire guarda ti ringrazio anche per i soldi di più, fecero addirittura una controfferta e alzarono ancora di più soldi, ma per me eh, glielo dissi, dici io voglio fare il team leader o voi mi offrite la possibilità di fare il team leader oppure per me no. Loro non potevano e quindi è stato facilis facilissimo scegliere. Ecco quando è chiara la visione di quello che tu, del contributo che tu vuoi dare professionalmente, per me è quello di aiutare le persone a crescere, come lo faccio ora, come anche lo facevo poi quando da programmatore sono passato al team leader, è facilissimo poi scegliere, quindi ritornando a bomba al tema di oggi, se ti trovi in una situazione dove non sai come scegliere e non hai chiaro qual è il tuo perché, perché il tuo perché profondo, la tua direzione profonda, quello che realmente vuoi fare in questa vita, perché non è facilissimo arrivarci, bisogna, richiede tanto lavoro interiore, hai comunque tre cose sulle quali puoi basare le tue scelte, i tuoi valori la vocina insistente del tuo cuore e la tua visione che hai professionalmente. Nessuno e niente ti dà la garanzia che una scelta sarà quella giusta, ma se scegli in linea con questi tre parametri hai la garanzia che comunque imparerai qualcosa, che comunque avrai zero rimpianti e che comunque sarai in pace con te stesso o te stessa e che comunque non stai sacrificando qualcos'altro che potrebbe essere di meglio, perché non c'è niente di meglio che seguire quello che è il proprio essere, che seguire quella che è la propria autenticità, perché quella è una pace e una garanzia di libertà estremi. Se hai qualche commento, se vuoi delucidazioni, se vuoi ulteriori spunti, non ti preoccupare, non farti problemi, scrivi nei commenti o mandami un messaggio in privato. Ciao!